Sera, mi tocca per la seconda sera è già successo 3-4 sere fa che faceva freddo cosa ho fatto in camper di, di, di notte faceva freddo ho acceso i fornelletti ho acceso dei 3 fornelletti ho acceso due fornelletti e nel giro di 5 minuti la temperatura tornava a essere decente Stasera mi sa che faccio altrettanto, qua di cavalli ce n'è tanti e tanti manieri ci sono in giro. Probabilmente hanno proprio la passione per questo animale. Ci sono delle, delle fattorie che hanno proprio il, il campo d'allenamento per saltare gli ostacoli, anche piccolino. Ecco, giusto parlare dei cavalli, vedete. Oppa. io mi sono fermato a fargli le foto perché dietro c'era il tramonto e le mucche adesso vengono qua da me guardale, guardale che arrivano ciao mucche tutte, tutte qui da me, forza ma io non ho niente da darvi da mangiare ma come siete belle cucciolotte, arrivano gli altri due adesso arriva l'ultima là dai facciamo la foto di gruppo Aspetta, eh? facciamo arrivare anche gli altri, dai, forza, su, su, su, dai, dai, bravi, bel sorriso, eh, un bel mh. dai, tre, due, uno, Mo! niente, tre, due, guardala, guardala, prima, la prima donna che si fa spazio. Mh! Dai un bel mu. Un bel mu. Ciao. Ci sono anche gli uccellini. Dai, venite qua uccellini che facciano la foto anche a voi. Vabbè, io devo andare, vi spiace. È stato bello, eh. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Ma ciao. Ma ciao ciao. Ma ciao ciao ciao. Ma ah dai, ma che sogno! Sono qui, non si muovono neanche! Ciao, mucche! Vado! Ciao! Eh, questi! Questi incontri! D'amore! Le mucche, le pecore! sono tantissime questa è la strada che ci porta a Romo perché Romo è collegata con la terraferma da una lingua strettissima di terra che la collega con lo Jutland il passo Jutland sull'isola vi racconto questa allora mi sono fermato a fare la ripresa al tramonto lunga e c'erano tantissime zanzare ah guarda una c'era ancora spiaccicata c'erano tantissime zanzare ma anche le zanzare non sono sgamate, oh qua che bella la ripresa qui mi devo fermare ancora mi devo fermare ancora perché anche qua faccio una bella ripresa comunque stavo dicendo C'erano tantissime zanzare, anche belle grosse, devo essere sincero e neanche una entrava nel camper, cioè le zanzare italiane erano già a fare su tutto l'arredamento della cellula del camper, incredibile, neanche una ne è entrata. Una è riuscita a entrare ma ha fatto una brutta fine vedete è grossa eh guarda cane che quindi vuol dire che qualcun'altra anche sarà entrata però essendo grosse le sgami subito Te capi tutte le zanzare che non ho trovato in quasi due mesi di viaggio sono tutte erano tutte qua sulla lingua di terra che dallo Jutland porta all'isola di Romo adesso speriamo che ne sia entrata solo una ma dubito eh erano tantissime proprio porca la miseria c'è cioè dentro un insetto gigantesco boh! <ride> mi fanno schifo dai dai vabbè è un maggiolone è un maggiolone è un maggiolone niente di che ho sentito oh, poi ho visto un coso nel buio volare povero adesso mi fermo lo faccio uscire subito perché prima che, che mi rompa le balle intanto che guido tanto adesso cerco solo un posto per, eh, per la notte velocemente prima che faccia buio ciao andiamo a Ardalo là nell'angolo le cose che fanno quei rumori Così non è tanta la grandezza, dai, esci! Allora, tentativo senza, senza ammazzarlo di far uscire sto scarabeo. Ma non riesce a volare, cazzarola! Forza scarabeo! Preso il balordo! E tu volevi dormire con me? Sì. Qua eh, c'è il museo. Buon, perfetto, camper in bolla, ho messo i, i cunei in modo che ho alzato un po' il davanti. Ah, bella giornata, bella, bella, cioè una giornata di... Madonna, quante zanzare ci sono fuori! Allora, da qua devo fare subito un'entrata rapidissima di là e spegnere le luci qua, perché sennò Bon. ma che bella giornata a tutti qui piove c'è un vento del del del del, del. E... oltretutto mi sono dovuto spostare sono venuti a bussarmi ieri sera lì ero nel parcheggio del museo ma non c'era nessun divieto assolutamente è arrivato alle nove e mezza to, to, to, guarda che qua non puoi dormire vabbè eh, però avevo già visto andando in quel posto lì un parcheggio qua vicino al benzinaio che era bello insomma bello imboscatino infatti zero zero rumore ho dormito bene vabbè comunque adesso questo tempo qua uh, Andiamo a visitarci un po' quest'isola, riprenderemo un po' di bellissimi cottage con il tetto in paglia o con il muschio, mi auguro di vedere anche quelle con il muschio, visto che non ho ancora ripreso le case, che a me comunque tutto sommato è una cosa che non mi dispiace fare, le case ovviamente che meritano una ripresa. E poi andiamo a visitare la spiaggia Sonder, che dovrebbe essere immensa: una cosa cioè che non si vede neanche il mare. E magari, magari mi viene voglia di entrare ancora con il camper nella spiaggia. E poi, poi, poi, poi, poi basta dai. Eh... Già che ci sono, diamo un po' di informazioni, Romo fa parte delle isole, oh, ah, ah, ah. aspetta che vado a guardare. Allora, eh, fa parte dell'arcipelago delle isole Frisone settentrionali che si spingono, eh, sono, è l'isola più grande a sud di questo arcipelago che fa parte comunque del, del parco naturale del mare di Vadden. Poi altre cose da dire riguardo all'isola, una particolarità è che a ottobre le persone si riversano in spiaggia alla caccia delle ostriche perché qua è una, è una specialità e sono consumate a, a Iosa. Perché? Perché è permessa la, la raccolta considerato il fatto che la loro presenza, la loro abbondante presenza deturpa l'ecosistema marino altre cose da dire niente anche qua dovremmo imbatterci in ampie distese di erica che sono quei fio fiorellini viola che abbiamo potuto notare anche quando stavamo andando al faro di blavand o in altre parti e altre cose da dire boh niente se mi viene in mente qualcosa ve lo dico comunque anche qua diciamo che come un po' tutta la parte ovest eh, in prossimità del mare eh, la natura incontaminata proprio la fa da padrona, oltre al fatto che già venendo qua ho visto che ci sono tante tante mucche, tanti cavalli insomma, andiamo a vedere un po', va, da vicino. Sentite? Ogni giorno è peggio dai vediamo questa qua è la cinghia dei cinghia dei servizi e va lubrificata con un particolare prodotto vediamo magari in Germania oh, Giovanna Barba, ecco l'erica, omnipresente di Sonder ho scelto una stradina alternativa che mi ha permesso di rimanere più a contatto con l'espressione incontaminata della natura e adesso però vediamo se arrivo con questa stradina in spiaggia avrei tentato di provare a a girarmi e c'è la sabbia vabbè me la faccio tutta in retro ciao andiamo a vedere col camper tante tante mucche! sarà mica una mina questa ma che bello è qua, ma guardate che roba questa è una piazzola spettacolare se non fosse arrivato l'autunno così bastardo eh, questo qua è un posticino sicuramente che avrei sfruttato di notte se qualcuno se lo volesse sfruttare il posticino allora Ringvegen bisogna prendere la strada qua guardate giusto per capire c'è un divieto d'accesso per i cavalli Ringvegen e andando dritto di qua dove stiamo andando noi adesso si ritorna sulla strada principale allora eh, arrivando a Romo eh, arrivate al primo semaforo, girate a destra, andate avanti 500 metri, comunque adesso vi faccio vedere dove, dove bisogna girare a sinistra, dove c'erano i cavalli, si va, si viene avanti per un qua oh, sarà 3 km ma neanche, forse guarda dove c'erano i cavalli. Ecco qua si arriva si gira voi che arrivate dovete girare a sinistra, io giro a destra e quello che vedete davanti è il semaforo è il primo semaforo che si trova quando si arriva dalla terraferma quindi a quel semaforo lì girate a destra, avanti 400 metri, girate a sinistra dove avete visto e boh ecco questo è il semaforo adesso se vado a destra vado verso la spiaggia visto che ancora il tempo è zozzo è... piove tutto e poi non piove io aspetto mi faccio la parte sud dell'isola vediamo un po' a caccia del cottage o magari qualche bella animaletto da, da riprendere bon, qui siamo alla parte più sud dell'isola è un insieme di villette. Che... Beh, mamma mia questi qua ma come sono messi con la mascherina diciamo che sto peschereccio se l'hai vista proprio brutta è eh? incendiato ecco vedete come si intrippano ad addestrare i cavalli ad addestrare più che altro a farli sgroppare un po' eh invece stiamo raggiungendo la parte più a ovest dove c'è la spiaggia Sonder questa immensa distesa di sabbia. Qua si arriva all'ingresso delle dune e a destra ci sono tutte le strutture turistiche pub, take away, insomma c'è di, di tutto e là in fondo vedo anche un bel parcheggione gigantesco del pericamper visto che ho una qual certa famina e... qua c'è uno street food e allora intanto che aspettiamo che magari il tempo non credo che, che migliori anzi secondo me sta peggiorando comunque magari come ieri poi si placa quindi magari posso far alzare il drone anche se il vento però il vento è un po' diminuito eh, rispetto a prima almeno sembra però secondo me in spiaggia Pff, figurati aperto tutto aperto è vero che il vento viene da da est eh? vabbè andiamo a mangiare a vedere se c'è il fish and chips fish and chips eh? piove porca si ecco qua fish and chips Ah. vediamo se c'è fish and chips fish and chips fish and chips fish and chips si sì. fish and chips margli 99 corone se non credete al freddo che fa vedete la gente come è vestita e io solo con la felpa faccio il giusto ma no, dai avevo voglia di mettermi per quattro metri nella giacca lento nell'impermeabile e questo è il mio pranzetto qua <ride> c'è da mangiare per quattro giorni <ride> e me lo vado a mangiare in camper chiaramente no anche <ride> mmm Mm, mm, mm, mm. anche qui come a Helsingoro ho mangiato nello street food del fish and chips cioè il pesce è tenerissimo mamma mia Che libidine, ma è gigantesco questa cosa. Mm. Visto che andare a prendere la maionese che è dietro e non ho voglia di uscire perché piove di bestia, vi faccio vedere l'alternativa che ho. Ovviamente non è proprio il massimo della comodità, non so neanche se si vede tutta. Morale, Opp! Oh, e hop e in un attimo sono dietro a chiappo ho oh, imbrattato tutto porco cane sembra pulire sto pavimento e il ritorno è agevole tanto quanto tanto quanto l'andata e voilà Qua ah, ho la pancia che è troppo piena, non sono riuscito neanche a finire tutte le patatine, ovviamente il pesce sì. Allora, tempo non migliora, adesso ho un po' smesso di piovere, eh, ma visto che c'è vento, poi vengono gli scrosci d'acqua, io vado in spiaggia così ci rendiamo conto di quanto è immensa questa spiaggia. Con il camper e va a moche. speriamo di non insabbiarci perché qua già vedo una situazione un po' diversa ma vedo tanti camper là in fondo quindi direi che dovrei, devo riuscire a trovare la traccia giusta piuttosto la traccia giusta, ah, è in gigante, non è una spiaggia questa è un... Che roba, guarda che roba come grande. Oggi niente guadi, niente mare. Lo camper l'ho già lavato. Sto parlando ovviamente del radiatore del motore, tutto il resto è ancora da farsi. Giusto giusto. Eh, ci siamo 1 2 3 4 eh, siamo vicini al chilometro, eh, di, di larghezza della spiaggia, Cioè, non finisce... bene, in effetti dalla cartina si vedeva, sarà lunga almeno 10 chilometri, ma credo anche di più, eh. Ehi, ehi, ehi, qua, concentriamoci sul quanto si presenta davanti, prima di insabbiarci veramente che non è proprio il caso. Adesso sto facendo queste, no, no, ti prego, prego, vai, vai, non ti impantanare, ok, bravo Tigrotto, bravo. Cioè, andiamo un po' più vicino, adesso io provo a farvi, voglio vedere se, se per caso si percepisce il rumore del vento che sposta. sposta il camper eh? lo sta sballottando sentite tosto eh wow mi è battuto il cuore forte per 15 secondi perché ho provato a tagliare per andare a prendere la traccia per tornare a tagliare nella sabbia e ci stavo rimanendo lì ho accelerato e per fortuna sono riuscito a uscire, quindi quindi quindi niente niente rimaniamo sulle, sulle tracce più sicure e battute. Vai, vai, vai, vai, figrocco, vai, vai che ti sto lanciando! Vai! 50! basta perché ci sono tutte le ondulazioni che di certo non ti fanno bene. Visto che qua non ci tornerò mai più, sono curioso di andare a vedere invece quest'altra traccia da dove proveniva questo camper. Volevo vedere così, giusto, la curiosità di queste due punettine appena esci da dove è battuta cavoli non mi fido qua ecco ah non lo so se mi muovo più da qua eh proprio sento mi sento bello affondato qua abbiamo un topolino che si è disperso topino guarda guarda il vento come lo sposta Oh, che spettacolo oh, che spettacolo tu, tu, tu, tu, tu, tu. adesso ci riprova a risalire il vento ma sei un amore sei è tenerissimo dai vediamo se ci muoviamo da qua eh. ecco ecco aia cazzo mi sono insabbiato topino mi sono insabbiato vi dai una mano vabbò raga niente pala via acqua vento e speriamo di uscirne <ride> Ok, per fortuna non è servita la pala. Ho fatto una retro dolcissima, sono riuscito a prendere quel filo di velocità che mi ha permesso di uscire dall'impantanamento. Vedete? Porco cane. Vabbè, dai, anche questa è una bella esperienza. Adesso torno indietro di qua. Il topino è ancora lì e io torno da dove sono venuto così di sicuro non ho brutte faccende da poi risolvere verrebbe voglia di dire ma che tempo infame ma dai ma, ma non posso permettermi perché in quasi 50 giorni di viaggio l'acqua l'ho vista cos'è? tre volte? quattro volte? praticamente sempre sole sempre sole quindi e caldo oltretutto quindi più di così mi è andata benissimo anche se da qua fino al ritorno che più o meno dovrebbero essere ancora 15 giorni all'incirca anche se da qua pioverà sempre tutto sommato almeno due terzi del viaggio me lo sono fatto nel bel tempo che ovviamente ha agevolato le riprese guarda come Allora, una cosa che non ho detto e per la quale invece ero venuto sull'isola di Romo era che mi avrebbe fatto piacere vedere i cariamela sprecciare sulla spiaggia di Sonder. Purtroppo niente con questo tempo nessuno si è azzardato a. A entrare in spiaggia con, eh, con questi aggeggi ho fatto una cazzata ma non la metto nelle fantozzate perché una dimenticanza che ci può stare e io dovevo andare all'isola di Chilso eh, scusate dovevo andare all'isola di Fano perché sull'isola di Fano c'era l'ultimo troll l'ultimo troll mi mancava solo quello li avevo tutti nella collezione e eh, buono, dai, abbandoniamo Romo, quindi adios, adios isolotta.